Abbiamo le ultime tre lezioni insieme, una oggi e due giovedì, altro il laboratorio di domani, e le usiamo ovviamente per fare esercizi. Quindi, io eh, chiuderei oggi eh, il nostro esercizio che ci ha fatto compagnia lungo tutto il corso, che è il tema dell'esame sullo studio medico, terminando un pochino di ragionare sui KPI di questo problema. Dopodiché, vediamo se abbiamo tempo ancora oggi, oppure dedichiamo la giornata giovedì a vedere insieme un altro tema d'esame. Eh, cercando di vedere no, i vari altri punti, domani, cioè giovedì come esercitazione eh, e io penserei di prendere il tema d'esame precedente quello di giugno no? questo sulla sul dittore digitale eh? di cui magari svolgere insieme per sommi capi tanto per, così, per ripassare le varie, le varie parti eh? e le varie tipologie di domande che possiamo avere all'esame ma allora dedichiamo un po, più, un po' più del tempo del solito oggi ai KPI, visto che è l'argomento caldo essenzialmente su cui abbiamo fatto solamente una mezz'ora di esercizio allora ricorderete che la volta scorsa giovedì scorso abbiamo eh, provato a modellare un, uno dei KPI di questo del processo di prenotazione relativo a questo esercizio dal punto di vista di uno degli stakeholder. Quindi quando parliamo di KPI dobbiamo sempre purtroppo eh, ricordarci della catena da cui nasce un indicatore, un indicatore relativo al punto di vista di uno stakeholder su un processo all'interno di un contesto più ampio, del sistema informativo più ampio. Quindi devo dichiarare qual è il processo, devo dichiarare qual è lo stakeholder. Poi all'interno eh, dei vari indicatori, ovviamente. Questi indicatori, tanto per ricordarcelo, si collocano, ecco la bella figurina, l'ho persa, in una delle categorie, no, non è questa, vabbè, dai, la dopo, una delle categorie di indicatori, abbiamo visto, di qualità, di, di efficienza, e così via. Allora, um dicevo proviamo a continuare a ragionare sui KPI di questo processo processo della prenotazione di eh, scorso discorso abbiamo identificato abbiamo provato diciamo così, a porci dal punto di vista di uno degli stakeholder in particolare l'utente e ci siamo chiesti quali erano gli aspetti di questo processo che più creavano valore più erano importanti dal punto di vista di, quel, di quella tipologia di utente allora il primo che abbiamo identificato è il tempo di attesa fa parte del tempo di servizio eh, che è un intervallo di tempo misurato e abbiamo imparato a descrivere in questo modo adesso proviamo a chiederci quali altri, se ci sono altri indicatori che possiamo in qualche modo eh, esprimere per misurare eh, la, il valore creato dal processo per lo stesso tipo di stakeholder, sempre per l'utente finale Ricordiamoci che siamo limitati alla vista del processo, quindi sicuramente un indicatore molto importante per l'utente finale sarebbe il prezzo della visita, quanto costa, Però il, fatto, eh, cioè, il prezzo della visita, il costo della visita non ha nulla a che vedere col processo che stiamo considerando, che è il processo di prenotazione, non è influenzato né influenzabile, cioè è inutile che io mi crei un indicatore il cui valore è indipendente da cosa succede all'interno di questo processo. Se cioè io vorrei un indicatore che, se mi accorgo, se mi dovesse accorgere che l'interpretazione del valore ottenuto dall'indicatore non è soddisfacente, io possa in qualche modo agire sul processo o sulle risorse dedicate al processo, al fine di poter modificare questo indicatore. Eh, se scopro che il prezzo è troppo alto, mi chiedo, ma a livello dell'attività diagram di prenotazione, come posso fare... A modificare il prezzo troppo, non posso, perché è una, una cosa diversa, no? Quindi dobbiamo sempre fare attenzione che il KPI sia effettivamente una misura di ciò che avviene dentro il processo, quindi come tale influenzabile del processo. Facciamo attenzione quindi che non dipenda ad esempio dal eh, che non sia solamente un KPI di input, perché le quantità di input tipicamente non le decide il processo, ma gli arrivano in funzione di fattori esterni, di processi che stanno a monte, hm? Quindi rimanendo nel, ehm, nel processo di prenotazione e rimanendo, dove siamo nel nostro studio medico, rimanendo come utente, quindi andiamo, eh, paziente prenota una visita, come paziente, ci sono altri aspetti che ci interessa valutare? Ad esempio, beh, eh, è vero che io ho un tempo di prenotazione, però il fatto che la prenotazione avvenga istantaneamente piuttosto che invece essere inseriti in lista d'attesa è un altro aspetto rilevante, un altro aspetto importante. Cioè nel momento in cui faccio la prenotazione ho già una data. Data proposta da me o proposta dal sistema, tutto sommato, è poco influente. La, la, la differenza è tra avere una data subito o avere una data più avanti quando verrò ripescato la lista d'attesa. quindi questo secondo me è un altro fattore importante che ehm, lo vedrei ricadere che vuoi? chi sei? non ti voglio ehm che ricade nella categoria, diciamo, dei perfect orders. Cioè, quanto frequentemente la prenotazione avviene all'istante. Avviene... Eh, al primo tentativo o direttamente eh, viene confermata subito tra parentesi e quindi non si va nella stessa attesa, oh, eh, ho pensato di proporre questo anche per far notare che è indipendente rispetto a quello precedente. Non c'entra nulla col tempo di attesa, che è un tempo di servizio. Ma perché magari la prenotazione ce l'ho subito, ma mi viene data tra quattro mesi. La data che mi viene assegnata è tra quattro mesi, la so subito, non devo essere messo in lista d'attesa, ma mi viene, mi viene data un'informazione molto in là. Quindi non è detto che migliorare uno di questi due KPI migliori l'altro o viceversa anzi tendenzialmente potrebbero essere in conflitto questi due perché un modo per evitare la lista d'attesa è quello di darti comunque una prenotazione anche in avanti tra 8 mesi, 10 mesi io la prenotazione te l'ho data la lista d'attesa è un meccanismo per cercare di ottimizzare i tempi no? riempire i buchi e quindi in qualche modo ridurre il tempo d'attesa perché io riesco a infilarti in un buco tra una settimana riuscirò a infilarti in un buco che una settimana prima, quando avevi fatto la prenotazione, non c'era perché era occupato o non era ancora disponibile. Quindi, a prima vista potrebbe sembrare la stessa cosa, sì, ma la stessa cosa, io voglio comunque avere una risposta, no, un conto è avere una risposta subito, un conto è avere una risposta, subito o dopo, ma che sia relativa a una data poco distante da quella attuale. E sono in conflitto queste due cose, no? E se, se riusciamo, se vogliamo, non è una regola però, a trovare dei KPI che tra di loro siano in conflitto vuol dire che stiamo facendo delle scelte fatte bene perché vuol dire che stiamo vedendo il processo dai vari punti di vista se invece vediamo solo un punto di vista solo troveremo delle misure che vanno tutte nella stessa direzione ma vuol dire che stanno misurando sempre la stessa cosa in qualche modo no? allora in questo caso eh, possiamo mettere percentuali di prenotazioni subito diamo una sigla E come faccio a calcolare questo? Allora, lo calcolo come, come frazione, come rapporto. No? Devo, devo calcolare il numero in qualche modo di prenotazioni che vengono confermate qui abbiamo detto subito adesso poi ci siamo più precisi eh, rispetto al numero di prenotazioni totali che sono state inserite nel sistema. Quindi sono eh, il numero di prenotazioni confermate subito e che vuol dire o sulle date proposte da, dall'utente oppure date proposte dal sistema rispetto alle prenotazioni totali. inserite, inserite o confermate, sono due numeri diversi, in questo caso nel nostro sistema il nostro processo è un po' semplice per cui non prevede l'abbandono di una protezione, la cancellazione, quindi eh, tendono a coincidere. Quindi qua ho spiegato meglio che per me subito è indifferente che sia una data proposta da me o una data proposta dal sistema. Volendo, potrei avere un altro indicatore che invece va a distinguere queste due. E come lo calcolo? Vabbè, il calcolo è in questo caso facile, non facciamoci ingannare dal linguaggio, io devo fare un conteggio del numero di prontazioni. Quindi noi abbiamo, usiamo sempre i termini del nostro modello, vediamo dove possiamo, abbiamo le varie richieste, e la richi ogni richiesta prima o poi otterrà una conferma. Io da questo diagramma delle classi però non riesco a capire se la conferma l'ho avuta subito oppure l'ho avuta dopo. Per poterlo sapere devo andare a vedere... Il diagramma dell'attività e quindi di fatto questo, questa è l'attività, il sistema conferma il paziente l'avvenuta prenotazione della sua richiesta è l'attività che mi interessa intercettare sia che una delle alternative proposte da, dall'utente fosse disponibile e quindi viene accettata subito sia che il sistema invece abbia proposto delle proposte diverse e una di queste fosse accettata quindi questa è un blocco che possiamo chiamare mettiamo qua Metto una nota qua, un punto, per non dover scrivere completamente il nome dell'attività. No? Quindi questo è il punto che voglio andare a vedere. Quindi conta le proposte accettate subito, diviso le proposte totali inserite allora le proposte inserite che cosa sono? in realtà sono un indicatore di input un KPI di ingresso, un volume di ingresso quindi in questo caso sto definendo un indicatore composto che è il rapporto tra due misure una che sto facendo per i miei scopi in questo momento e un'altra che in realtà già di per sé è un, è un indicatore un altro tipo di KPI in questo caso è tipo volume di ingresso allora, per evitare di complicare le forme, soprattutto quando ci sono dei termini che il volume di ingresso comparirà probabilmente in molti indicatori, eh, lo definiamo a parte, come viene definito a parte. no? Quindi eh, potremmo chiamarlo prenotazione in input. E prenotazione in input me lo definisco a parte. Che cos'è? È un KPI di tipo input volume. che è il numero di prenotazioni in ingresso, Inserire, diciamo così, inserite dai pazienti. E questo come faccio? Il metodo di calcolo? Vabbè, semplicemente calcolo il numero di prenotazioni inserite. E il calcolo lo posso fare molto semplicemente andando a prendere questa volta il modello concettuale. Nel diagramma delle classi, vieni su. Nel diagramma delle classi abbiamo finalmente l'oggetto richiesto, la classe richiesta che è esattamente quello che mi serve. Quindi conta. Quindi qua ho definito questo PIN e spiego che cosa, in che cosa consiste. Quindi ho aperto una parentesi, ho definito, sto cercando di definire cos'è questo PIN, poi andrò avanti a definire l'indicatore principale, questo è il %PS. Allora qui dicevo, non facciamoci ingannare dal linguaggio, a volte in italiano diremmo, vabbè, somma il numero di richieste che ricevi. Attenzione non mettete somma, non confondere la somma col conteggio. Nel linguaggio così colloquiale lo diciamo la somma di tutte le richieste. La somma, formalmente, immaginate la formula Excel corrispondente o la formula SQL corrispondente è la somma di valori numerici corrispondenti a ciascuna richiesta. Quindi io potrei fare la somma delle durate delle richieste, non la somma delle richieste. Quando informalmente diciamo. La somma in realtà è il conteggio del numero di richieste distinte tra di loro. E quindi ho una formula di count, conta, scrivete in italiano, scrivete in inglese come preferite. Quando ho un conteggio, la scala di valori che mi salta fuori da questo conteggio è sempre una scala di tipo assoluto. Perché conta oggetti distinti. Quando ho una somma, in realtà la scala che mi salta fuori dipende dalla natura del, della misura che sto prendendo, che sto sommando, no? della che sto sommando. quindi il numero di prenotazioni inserite è sicuramente qualche cosa che è nella scala absolute, è un numero puro, l'unità es essendo assoluto non ha nessuna unità di misura. La fonte di questo è il class diagram. E in, e in particolare la classe eh, richiesta. Questo KPI di ingresso, ci rimane in campo, abbiamo detto, un volume di ingresso, che chiamo PIN, prenotazione di ingresso, che sono il numero di prenotazioni di sito dei pazienti, ottenuto contando gli elementi della classe richiesta va bene. questo è il campo interpretazione Allora, il campo interpretazione mi trova un pochino in imbarazzo se sto parlando di un KPI di ingresso cioè, l'interpretazione dovrebbe darmi la chiave di lettura di quel valore e dirmi se quel valore è adeguato oppure devo cercare di aumentarlo o diminuirlo eh, o cercare di agire per, perché si avvicini più a un valore obiettivo ma qui mh, non dipende da me, quindi io qua mh, non, non me la sento di dire che quel numero troppo alto deve essere più alto possibile, deve essere più basso possibile, è quello che è, è un ingresso, è un volume di ingresso. Uno potrebbe dire: eh, ma no, ma guarda che, dimentichiamo per un attimo lo stakeholder. Allo stakeholder, al direttore della clinica, interessa che quel volume di ingresso sia più grande, sì, certo, ma non è col processo prenotazioni che può renderlo più grande magari sarà col processo pubblicità, promozioni o altre, altre leve che può usare no? per aumentare i volumi di ingresso. E quindi darsi degli obiettivi sul fatto che nel prossimo semestre voglio avere più pazienti, più medici, eccetera. Qui è un, è un input, quindi per i volumi di input, per, in generale per tutti i KPI di ingresso, non ha, non ha senso specificare un'interpretazione. Eh? Perché essendo un, qualcosa di esogeno che mi arriva dall'esterno, non può essere oggetti, un oggetto di un mio obiettivo di miglioramento del processo quindi qua non devo scrivere nulla adesso tra di noi ce lo scriviamo perché è un KPI di ingresso e quindi non modificabile non influenzabile dal processo quindi non ha neanche senso che mi chieda Excel, cosa fai? Allora, ecco. non ha neppure senso che mi chieda se va bene, se non va bene, se è troppo alto, se è troppo basso, è quello che è appunto, per questo che eh, diciamo che i KPI di input, ma così come anche quelli di output, non sono veri e propri KPI, sono più dei valori d'appoggio che usiamo nella definizione dei KPI veri quindi quando all'esame vi diremo trova i tre KPI più significativi gli eventuali KPI di input o di output che indicate non contano in tre cioè, sono KPI veri di processo, non di contesto ok, allora eravamo arrivati qua abbiamo fatto questa parentesi sull'input volume per definire il simbolo P con in allora questo numero di produzione confermate che cos'è? Allora proviamo ad andare a Prima di dare l'interpretazione a dire la scala dell'unità di misura. Allora l'unità di misura che cos'è? È, è una frazione, da 0 a 1. No? Magari per comodità la possiamo esprimere in percentuale. Infatti nel nome del, dell'indicatore ci ho messo per percento PS perché è una prenotazione eh, subito perché magari è più comodo esprimerla in percentuale. L'unità di misura perché è un rapporto da proposta fratto proposta, non ha un'italia di misura sua, lo esprime in percentuale, quindi da 0-100. E la scala? Allora, la scala di questa quantità misurata è una scala dei rapporti. Perché è una scala dei rapporti? Ma perché due elementi me lo fanno dire. Uno è che esiste uno 0 e lo 0 ha un significato. Cioè che quel rapporto lì valga 0, Significa che cioè, non è arbitraria la posizione dello 0 come potrei avere in altri tipi, nelle scale di intervallo. E è possibile passare da una scala di misurazione a un'altra, da un'unità di misurazione a un'altra, esclusivamente mo moltiplicando per il coefficiente correttivo. Ad esempio, quella frazione viene fuori completa 0,1. Se io la moltiplico per 100 ottengo la percentuale. Se la moltiplicassi per 1000 otterrei la percentuale millesimale, no? il millesimale di questa misura. Quindi l'unico modo di, converti, di esprimere questo valore su scale diverse è quello di cambiare il fondo scala, no? fino a 1, fino a 100, fino a 30, fino a 1000, ma sono tutte trasformazioni moltiplicative pure. Quindi il fatto che si passi da una scala all'altra solamente moltiplicando non posso traslare e il fatto che lo 0 sia fissato non possa essere spostato arbitrariamente mi fa dire che questa è una scala di rapporto. Reaction. il che mi permette poi di fare delle operazioni praticamente qualunque tipo di operazione statistica o di aggregazione sul valore risultante da questo rapporto la fonte l'abbiamo già visto anche qua è diagram che è quella attività che avevamo marcato e che interpretazione diamo quindi qual è il valore Ottimo e quali sono i valori accettabili di questo indicatore, se riusciamo a esprimere? Allora, proviamo il valore ottimo, sarebbe il 100%. Prima, prima di scrivere il 100%, mi, mi fermo un secondo a chiedermi se è fisicamente realizzabile. sì, cioè nel senso che non ci sono degli, degli ostacoli o delle controindicazioni enormi al fatto che quell'indicatore valga al 100%. Anzi, avevamo già visto prima com'era possibile farlo, basta allungare la dismisura i tempi d'attesa. Quindi idealmente posso dire questo qua dovrebbe valere al 100%. E diciamo che è un valore accettabile. possa essere almeno del 60%, butto lì dei numeri, poi in realtà dovrei vederli magari sullo storico, su dei benchmark, visto che i confronti vanno sempre fatti rispetto a qualche cosa. E comunque è più alto possibile. Quindi se riusciamo proviamo a identificare sempre questi tre ingredienti, cioè valore ideale, valore accettabile o range di valori accettabili e comunque tendenza preferisco che cresca, preferisco che diminuisca, preferisco che rimanga costante, preferisco che rimanga uguale all'anno precedente. Sì. Il... Ecco, già most... avere questi due indicatori, mh, mi fanno vedere che. La gestione di questo processo richiede di trovare dei compromessi, perché il valore ideale del primo indicatore, cioè uno il giorno dopo, e il valore ideale del secondo indicatore, cioè non c'è lista d'attesa, sono incompatibili. Ci siamo convinti che il modo per massimizzare il secondo indicatore sia dare appuntamenti in là nel tempo, dove non ho problemi, dove sicuramente ho disponibilità. Eh, vabbè, dal punto di vista del sistema informativo chi se frega, nel senso che lui tira fuori questi numeri e poi questi numeri qualcuno leggerà, qualcuno deciderà dal punto di vista gestionale quindi del manager che deve interpretare questi numeri immaginate cosa potrebbe succedere i danni che si potrebbero fare se anziché guardare entrambi i numeri contemporaneamente se ne guardasse uno solo Tante volte si fanno delle scelte, si gestiscono i processi sulla base di un indicatore solo, o di un indicatore principale. Allora, è vero che tu qualunque sistema lo puoi modificare in modo da incrementare o compare un certo valore, a scapito degli altri però. Se non, se non stai osservando anche gli altri contemporaneamente, migliori quell'indicatore e peggiori automaticamente gli altri. Quindi per questo bisogna sempre riuscire a tenere presente i vari indicatori di processo e non, e non concentrarsi su uno solo Adesso quelli che dicono magari che le aziende private devono concentrarsi unicamente sul profitto o sugli azionisti eh, sta, stanno facendo questo no, stanno trovando un identificatore e dicendo compiamo tutte le azioni necessarie per poter migliorare quell'indicatore lì tra virgolette costi quel che costi, cioè nel senso che non ci interessa che cosa succede agli altri indicatori. Beh, un indicatore da solo, facciamo cose più semplici, se cioè quello che dice ah, l'indicatore più importante per me è la media, il voto medio, e poi magari ti lavora in 18 anni, perché hai preso 29 e vuoi ridarlo finché non prendi 30, no? cose di questo genere. Beh, eh, guardare un indicatore solo eh, ovviamente è sempre sbagliato. Sempre sbagliato perché non ti permette, abbiamo visto il, con questo esempio molto molto semplice, su un processo molto molto semplice, però indicatori anche simili no, riguardano lo stesso processo, la prenotazione, sempre la soddisfazione dell'utente che fa una prenotazione, però già tirano in due direzioni leggermente diverse. Allora se voglio avere un sistema, gestire un sistema, devo tenere conto contemporaneamente di tutto. E che complica ovviamente la vita. Perché avere un numero solo io posso dire quest'anno rispetto all'anno precedente sono andato meglio o peggio, perché il numero è migliorato o peggiorato. Avere un insieme di numeri, potrò dire che sono andato meglio in questo, ma ho pagato dall'altra parte, e allora sono contento, è giusto che fosse così oppure no, e allora questo ricade però non più a livello mangeriale, ma ricade sul livello strategico. Cioè, che, in quali, a quali di questi indicatori, a quali di queste direzioni di sviluppo vogliamo dare maggiore importanza? Mm? Ho questi tipi di ragionamenti che che si possono usare in questo caso. Um, altri indicatori dal punto di vista degli utenti. Io lascio sempre per ultimo, sottinteso, non lo faccio neanche, la soddisfazione dell'utente. No, vabbè, fatelo scrivere, dai, dai, user satisfaction. Perché questo c'è sempre, qualunque, qualunque sistema informativo può dare adito a la domanda eh, caro utente sei stato soddisfatto dell'uso del sistema, dell'interazione col sistema l'hai trovato caro eh, facile da usare, veloce con errori eccetera eccetera no? però questo tipo di informazioni si possono ottenere solamente facendo lo metto come metodo un sondaggio sondaggio a tappeto sondaggio campione, online, prendo dei gruppi di persone, varie tipologie di sondaggi questo in qualunque processo, per qualunque stakeholder, lo potete sempre aggiungere. Quindi okay? non ci perdo troppo, troppo tempo. Um, poi ovviamente che cosa vado a estrarre da questo sondaggio è un altro discorso. Dal hm? punto di vista calcolo, magari lo facciamo dopo. Um, L'unica cosa che vi metto come warning, se volete aggiungere questo come KPI, è ragionare bene sulla fonte. Cioè, dove riprendo i dati del sondaggio ce l'ho nel mio processo un punto in cui chiedo all'utente se è stato soddisfatto anche magari una domanda semplice se è stato soddisfatto sì tanto poco per nulla se non ce l'ho devo aggiungere o aggiungo un processo apposta che schedulerò magari tra sei mesi una volta ogni sei mesi una volta all'anno per fare un'indagine oppure all'interno del processo sarebbe meglio all'interno del processo, ma ormai molti, per dire anche molti siti di, di, di e-commerce lo fanno, no? dopo che hai comprato qualcosa, dopo che hai concluso la transazione ti arriva la mail, no? anche il mio concessionario d'auto lo fa perché cioè quando hai un concessionario autorizzato poi ti arriva la mail non dal concessionario ma dalla casa madre che ti chiede come ti sei trovato, poi magari non rispondi no? però fa parte integrante del processo immaginate il token, okay? la lettura consegnata, parte la mail di, eh, di richiesta di feedback al cliente, allora se volete inserire un sondaggio di questo genere per misurare la soddisfazione dell'utente, ricordatevi sempre di inserirlo all'interno del processo, adesso nel nostro processo non c'era e onestamente non sapete neanche bene quando metterlo, perché nella eh, prestazione immediata non tutti ci passano, Lista d'attesa rispondo anche via sms e quindi quando è che glielo chiedo a questo? Quando... Dopo la visita magari, no? però nel mio processo il dopo la visita non c'è, non l'ho modellata quella parte. Quindi non, vorrei... non voglio vedere sondaggi dichiarati nei KPI che però non, corrispondono... non ci sia il corrispettivo, ma come regola generale per carità del... nel processo. e nel parlare di questo mi sono dimenticato ah no, un'altra cosa che si può misurare invece di misurare sempre dal punto di vista dell'utente può essere la facilità d'uso del sistema cioè l'utente quando ha fatto il processo di prenotazione è stato per l'utente un processo rapido, veloce, semplice senza errori oppure ha dovuto in queste parti del processo, tipicamente questa è lassù, specifica l'urgenza, specifica la specialità, specifica le alternative eccetera, qui non lo vediamo però potremmo immaginare di avere casi d'uso più dettagliati in cui vedo l'utente che sì, si è andata l'altra sbagliata, è sempre due lo stesso giorno eccetera eccetera, l'utente lì può, può ciclare, può trovare complesso. Allora, come faccio a capire se l'utente trova semplice l'utilizzo del mio sito? Vabbè, da un lato potrei fare un sondaggio, un piccolo test con gli utenti, ma semplicemente direttamente online. Beh, Una delle cose semplici che posso fare è misurare il tempo che l'utente spende in questa fase. No? Il tempo che l'utente spende da quando entra nel sito a quando la prenotazione è correttamente inserita correttamente sì, non vuol dire necessariamente accettata può essere accettata, no, eccetera, eccetera ma abbiamo già gli altri indicatori che ce lo misurano allora, una cosa di questo genere sempre dal punto di vista dell'utente che tipo di KPI è? è un KPI di efficienza di efficienza perché esprime il risultato che ottengo, cioè la prenotazione rispetto alle risorse che impiego cioè il tempo che ci metto per me è efficiente sì, ci metto 10 secondi se ci metto 3 minuti, 5 minuti per inserire una produzione è una cosa che è scarsamente efficiente un uso scarsamente efficiente del mio tempo il tempo dell'utente è anche una delle risorse consumate dal processo quindi ad esempio qua potrei mettere nella categoria di efficienza la eh, facilità d'uso dell'interfaccia di inserimento proposte per le richieste, dove la facilità d'uso la misuro indirettamente attraverso il tempo impiegato per inserire la richiesta. E correggere eventuali errori di emissione Qui non è proprio una facilità, la facilità è un concetto un pochino più ampio. Io della facilità d'uso misuro un effetto, cioè se è più facile ci metterò meno tempo. Mettiamo tra virgolette facilità così non strociamo troppo il naso. È più corretto ovviamente parlare di efficienza, l'efficienza d'uso più che non la facilità d'uso. Tenete presente che questo elemento può fare la differenza, non... ad esempio, nel fatto che l'utente scelga la prenotazione online rispetto ad esempio alla prenotazione telefonica, in questo esercizio non ce l'avevamo, ma sicuramente la dobbiamo offrire. La frontezza telefonica ovviamente per noi ha un costo maggiore perché impiega del tempo della signorina che risponde al telefono, o del ragazzo che risponde al telefono, ehm, e quindi io tenderò a dire, non ce l'ho qua, però avessi entrambi i canali, a preferire il canale online, no? perché mi dà un costo fisso eh, indipendente dal numero di chiamate, mentre invece il canale telefonico ha un costo variabile proporzionale al numero di chiamate. Allora questo fattore di efficienza diventa poi il fattore di scelta degli utenti e che quindi poi indirettamente mi, mi determina il costo che devo subire no? sul canale invece eh, telefonico. quindi in qualche modo può avere una sua rilevanza in un contesto un pochino più ampio di questo non mi cambia la vita sapere che l'utente ci ha messo 32 secondi e ce ne ha messo 35 però se sono 30, minuti, ho, ho, ho tre, se sono 30 secondi o 3 minuti, beh io in 3 minuti, minuti faccio, faccio prima telefonare um, ok, allora questo qua lo possiamo chiamare tempo di inserimento ad esempio e come lo calcolo? e anche qua è molto simile al calcolo precedente cioè al tipo di calcolo che avevamo per il tempo di attesa della commutazione solo che siamo su, su scale completamente diverse prima calcolavamo i giorni qui invece calcoliamo i secondi e le frazioni di seco, secondi diciamo. quindi anche qua dovremmo calcolare la differenza tra un tempo eh, diamo dei nomi ai eh, punti del processo questo è il punto Ho dato finito i nomi significativi quindi li chiamo A e B, tanto non li ho ancora usati l'istante di tempo qui passo da B meno l'istante di tempo qui passo da A questo ovviamente è la misura di un intervallo di tempo sta nella scala dei rapporti e quello che mi può interessare potrebbe essere il valore medio Vedete che ho sempre un operatore statistico di mezzo, o faccio una media o faccio un conteggio, un massimo un minimo, perché non mi interessa mai la sequenza dei valori, ma devo sempre aggregarla in qualche modo. Anche l'indicatore di prima, qui abbiamo fatto la media, qui abbiamo fatto il rapporto tra due numeri, ho tante proposte, le conto e poi il conto le richieste, e alla fine ho un rapporto tra due numeri che mi dà un numerino solo. Ricordatevi sempre di aggregare il risultato, non lasciarlo così nudo il B-TA non è un KPI, è una misura, per avere l'indicatore questa misura la devo in qualche modo analizzare, aggregare. ok, eh, quindi questa cosa qua salta fuori come unità di misura in secondi, la scala è una scala di rapporti, in quanto differenza di tempi, la misura la trago dall'Activity Diagram, in particolare dei punti, tanto è corto, li posso scrivere A e B, e come ultimo l'interpretazione, qual è? Ehm... Allora, qui il valore ideale chiaramente non può essere 0 secondi, non è credibile, non è realistico. Non è che ci puoi mettere 0,27 secondi per fare una prenotazione essendo quei dati. Quindi possiamo dare un range accettabile. Cioè, purché sia al di sotto di una certa soglia, io lo ritengo accettabile, poi ovviamente se è minore è meno. Quindi non riesco a dare il valore ottimo che potrebbe avere, che non è zero in realtà non so quale sarebbe il loro, dipende dalla velocità del computer, dall'esperienza dell'utente, potrei farne le misure, ma così su due piedi non sarei in grado di indicarne una. Quindi io direi che è una cosa accettabile, se minore di, abbiamo detto 3 minuti, oltre 3 minuti faccio prima a telefonare, quindi minore di 180 secondi, è comunque il più basso possibile. Quindi anche su un esempio semplice così abbiamo preso uno stakeholder solo, però vedete che c'è uno spettro di, di cose diverse che l'utente ci vede in questo processo. Allora, fatemi tornare al sondaggio. Non perché mi piace il dispositivo, come vi ho detto, ma perché eh, lo uso come pretesto per vedere come trattiamo, ad esempio, le scale eh, di tipo ordinale. Io non ne, abbiamo, non sono, non ne sono saltate fuori. No? Eh, allora, i sondaggi tipicamente sono fatti in buona parte da scale tipo o nominale o ordinale. Cosa sei uomo donna? Fase di età questa, quanto hai gradito, poco, tanto, tantissimo. La maggior parte dei sondaggi hanno domande di tipo ordinale, hanno domande da cui, cui valore, no, di cui il valore è da interpretare su una scala ordinale. Allora, in questo caso, come, lo possiamo, come possiamo definire un KPI che abbia senso? Allora, noi sappiamo che su una scala ordinale ehm, le misure statistiche che hanno senso sono solamente la moda e la mediana quindi immaginiamo, mettiamoci nel caso semplice immaginiamo di avere una sola domanda ok? allora, sondaggio con una domanda che sarebbe ehm, sei soddisfatto? che le risposte sono, per nulla, poco, mh, abbastanza e molto. No? Quattro elementi, c'è chi dice che è meglio numero pari, perché così l'utente non può scegliere il valore centrale, c'è chi dice che invece è il numero dispari, quando della le, le letteratura che leggete vi danno opinioni diverse. Ma noi abbiamo una, una scala di questo genere, chiaramente una scala ordinale, non ho scritto 1, 2, 3, 4, però da qualche parte queste cose saranno mappate, mi taglio un dito se non è così, saranno mappate su quei valori 1, 2, 3, 4 internamente al sistema. Allora, la cosa, che una, la cosa più semplice che potrei fare, poi mi chiedo se la più utile, su questo, dal punto di vista statistico non posso fare una media, non posso fare una somma, posso fare ad esempio il valore modale della risposta. Cos'è la moda? È il valore più frequente. Oppure, che probabilmente non si discosta molto, la mediana della risposta. Allora, la moda della risposta è, tanto per essere pratici, eh, il numero... ho tante risposte. Alcuni hanno risposto per nulla, alcuni poco, alcuni abbastanza, alcuni... Molto. Se immagino di metterlo in quattro mucchi diversi, il mucchio più alto è la moda. Quindi è qual è stata tra queste quattro la risposta data con maggiore frequenza. Dal maggior numero di utenti tra quelli che hanno risposto, chiaramente. È un'indicazione. La moda la posso usare anche se la scala fosse una scala nominale, quindi addirittura senza ordine. Ok? Dal punto di vista dell'interpretazione è una misura abbastanza debole, nel senso che supponiamo che la moda sia poco, cioè la maggior parte degli utenti ha risposto poco. Quindi vuol dire magari che io su 100 utenti ne ho... 40 che hanno risposto poco e poi magari ne ho 39 che hanno risposto abbastanza e 39 che hanno risposto molto. Capite, sto dicendo che il 60% quasi, no, 39 più 39 farebbe quasi 80% degli utenti. Sono in realtà soddisfatti, ma la singola categoria poco aveva da sola un valore maggiore della singola categoria abbastanza e maggiore della singola categoria molto e quindi nella moda è saltata fuori quella cioè è difficile da leggere una moda da sola io so che quella è la categoria più alta ma rispetto a quelle vicino le altre vicine sono più piccole ma di quanto? cioè io non riesco a distinguere se ho tutti che dicono poco e solo una minoranza che dice abbastanza e molto Oppure comunque una zona importante che dice poco, che sono un terzo, ma due terzi che mi dicono che sono divisi equamente tra abbastanza molto. È debole come statistica la moda. Ma soprattutto se in due anni consecutivi questa moda è sempre poco, e poco, io non ho nessuna misura che mi dica, ma sì, ma ho migliorato o no? Cioè, a parte quella colonnina che è poco che è sempre la più alta, ma le altre come. Come si sono mossi? Eh? Non lo posso dire. Allora, la mediana lavora un pochino meglio. Ovviamente, lavora, dà più informazioni in più, perché lavorando su scale ordinali, può usare il concetto d'ordine, che invece la moda non usa. Allora, la mediana dice, guarda, di tutti i tuoi 100 utenti, li metti in fila, da quelli che hanno risposto poco, a quelli che hanno risposto poco, eh, per nulla, quelli che hanno risposto poco, poi abbastanza poi tanto, e dimmi qual è la metà della fila chiedi a quello della metà della fila che cosa ha votato. Allora, nel mio caso, nel mio esempio malato di prima, io avrei 40 persone, lasciamo perdere per nulla, magari non ha risposto nessuno. No, nella 40-40-40... Boh. Eh, non c'è nessuno che ha risposto per nulla, ne ho 40 che hanno risposto poco, ne ho 40 che hanno risposto abbastanza, 39 anzi, perché se no il giochino non mi funziona, altri 39 che hanno risposto è molto, la metà cade in, tra quelli che hanno risposto abbastanza. Se invece quelli che non hanno risposto poco hanno risposto per nulla, e quindi ne avrò un numero basso, vuol dire che la, il gruppo di quelli che hanno risposto poco si sposta più a destra, più verso il centro, e quindi la mediana cade su quelli che hanno risposto poco. Quindi in qualche modo la mediana mi dà un'indicazione più Precisa non lo posso dire, però così, ha un potere descrittivo migliore rispetto alla moda per questo tipo di, di, di, di, di, di misurazione, non si fa fregare tanto facilmente da una singola categoria che è alta, no? tiene conto comunque dell'insieme delle altre categorie. Se quella categoria è alta si sì, è messa ne ha tanti prima, ne ha tanti dopo, quindi è un po' meglio quindi quando posso. Ovviamente se ho una distribuzione nominale posso usare solo la moda, se ho una distribuzione ordinale conviene potrei usare la mediana. Ma la mediana ha comunque lo stesso problema di, ehm, pardon, di scarsa trasparenza che avevo già nella moda. Mi dà un risultato già al tempo, al risultato attuale buono, accettabile, per carità mi dice ok la, la mediana è abbastanza, però se quest'anno mi dice abbastanza e l'anno scorso mi diceva abbastanza, io non so se abbastanza tantino di più o abbastanza un tantino di meno, perché queste misure purtroppo non sono misure continue, sono misure di categoria, quella categoria lì oppure quell'altra. È per questo che la gente impropriamente fa la media, perché c'è l'impressione che se la media quest'anno è 3,2 e l'anno scorso era 2,8, la mediana è sempre la stessa, ma sembra che sia andata un pochino meglio il problema è che quel valore numerico lì non ha senso perché come abbiamo visto negli esercizi può, può variare, può aumentare il, eh, migliorare la mediana e diminuire la, la, la media perché la media qua non ha senso farla no? però è, è bello perché è un valore continuo vedo che aumenta anche di qualche frazione ma vedo che c'è una tendenza ad aumentare mentre qua fino quando non faccio lo scatto di classe non posso vederlo aumentare attenzione eh, una contramisura potrebbe essere è massiva perché tu sei tirchio e hai messo solamente quattro classi metti 18 classi così vedi che la mediana si sposta più finemente ma poi l'utente non ha la capacità di discernimento no? tra un pochino sì bene oppure ancora un pochino meno soddisfatto di devo dare, avere delle risposte che comunque eh, siano significative per l'utente quindi io sono purtroppo in un angolo la media non la posso usare perché matematicamente non ha senso eh, l'unico potere risolutivo che mi dà la mediana è passare da una classe all'altra questo è un, uno salto troppo macro perché io posso apprezzare i, i trend di miglioramento o peggioramento per apprezzare i trend non posso non ha senso aumentare il numero di classi e allora che cosa faccio? allora quello che si fa spesso è di definire una misura indiretta di tipo rapporto che parte dalla misura di tipo eh, ordinale che c'è qua nel... Vabbè, ovviamente questo qua, tutto questo discorso ci sta perché questa è una scala ordinaria. E questa misura indiretta qual è? È quella di definire, raggruppare, ad esempio, gli utenti tra utenti soddisfatti e utenti non soddisfatti e vedere, ad esempio, qual è la percentuale di utenti soddisfatti. Allora io mi riconduco non tanto alla misura, cioè a che cosa hanno risposto gli utenti, ma a quanti utenti hanno risposto in un certo modo. Quanti utenti, una misura assoluta, che una volta che venga rapportata al numero totale di utenti diventa una misura dei rapporti, una scala dei rapporti, e quindi su questo posso poi fare un valore meglio. O eh, comunque salta fuori come un numero reale. Quindi ad esempio io duplico questa riga perché sono due approcci completamente diversi, cioè da un lato lavoro su scala ordinale, così com'è, quindi abbiamo detto che la, la moda non ci piaceva tanto. Eh, Mettiamola così tra parentesi per dire se proprio non possiamo far di meglio, ma preferiamo la mediana nell'altro caso cambio approccio e dico eh, supponiamo che di, di dividere gli utenti in due gruppi quelli che hanno risposto abbastanza oppure molto e quelli che hanno risposto per nulla oppure poco e andiamo a misurare la numerosità relativa di questi due gruppi quindi Faccio il, il conteggio di quante volte è stato risposto abbastanza o risposto molto rispetto, quindi quanti sono diciamo, gli utenti soddisfatti, più o meno soddisfatti, tanto o poco soddisfatti, almeno un po' soddisfatti, rispetto al count totale di risposte. Allora io posso dire a questo punto che quest'anno ho avuto il 70% di utenti soddisfatti. Poi mi chiede ma sia sì, tanto o poco soddisfatti? Beh, per, per saperlo dovrei finire un altro indicatore che vada a distinguere tra queste due classi. Ma l'anno scorso magari avevo solamente il 60%. Vado, vado a contare praticamente gli utenti o la tendenza degli utenti a spostarsi dall'insieme delle classi che considero soddisfacenti all'insieme delle classi che considerano non soddisfacenti o viceversa. Vado a vedere no. se c'è migrazione degli utenti dal, meno, dal brutto al bello o dal bello al brutto. E questo lo posso misurare in questo modo. Ma voi mi dite, ma allora potete fare una domanda sola, se è stato soddisfatto sì o no? Ecco, eh, come utente, ricevi, se io dovessi ricevere un questionario e mi chiedessi se sono stato soddisfatto sì o no, non saprei cosa rispondere. Perché non è mai un sì sì sì sì perfetto, non è neanche mai un no assoluto. Io voglio avere, magari sono completamente insoddisfatto, allora metto no. Però è più facile per l'utente riuscire a esprimere un pochino meglio la sua valutazione che non con un giudizio booleano, ecco. Poi alla fine, in realtà, questo indicatore va a vedere solamente l'effetto secco, che divide a metà brutalmente la scala. Quindi questo, spesso si fa questo, ci no? fanno giochini di questo genere. Quando vedete cose di questo genere, cioè il tot per cento degli utenti ha espresso un giudizio superiore a, ha senso. Quando vedete la media del valore degli utenti, non ha senso. Anche negli articoli che pubblicano nelle statistiche e cose di questo genere quindi in questo caso ci siamo ricondotti a una scala dei rapporti partendo seppur partendo da una misura ordinale adesso qua purtroppo la, la tabella semplificata che, che proponiamo perché il PI non, non, permette di, non, non ha lo spazio noi dovremmo dire che in realtà la misura diretta è una misura su scala ordinale la misura indiretta, cioè questo rapporto dei conteggi è una misura su scala dei rapporti eh, l'interpretazione chiaramente dovrebbe essere eh, diciamo che accettabile se è maggiore magari 60% comunque più alto possibile Ideale 100% non mi sento di scrivere, mi sembra una sparata un po' troppo grande. Nell'altro caso invece della mediana potrei dire che l'ideale è che la mediana sia molto, se sempre la mediana è un, il nome di una classe, accettabile è abbastanza. Questo trucco qui di non riportare il valore della misura, ma la frazione delle misure che è in qualche modo in un certo range, si usa abbastanza spesso. Eh, se vi leggete un contratto, che ne so, il contratto della Telecom, no? dove c'è la sezione che vi dà i tempi di intervento, i livelli di qualità del servizio, eccetera, la maggior parte sono misure definite in, in questo modo. Mi dice che, magari proviamo a definirne uno su questo, eh, su questo esempio, il numero, o meglio, la percentuale di interventi la cui riparazione supera i tre giorni è inferiore al 5%, butto lì un numero. Ah, ad esempio, il tempo di riparazione, no? Potrebbe essere la misura. Ah, quello è un numero già di per sé sulla scala dei rapporti, è un tempo. Però non ti danno la media... Che potrebbero benissimo darti, non la definiscono contrattualmente, no? il tempo medio di riparazione è. non possono neanche darti il tempo massimo di riparazione, perché magari il tempo massimo di riparazione è otto giorni, ma la maggior parte dei casi risolvono in tre e ci sono dei casi in cui magari ci hanno messo due mesi perché chissà che tipo di guasto c'era. Allora, quello che definiscono, ma appunto lo vedo sia sui contratti telecom che sui contratti delle ferrovie, i contratti di servizio di questi enti, di solito definiscono comunque un un intervallo di accettabilità quindi si definisce che, che ne so, un ritardo di un treno inferiore ai 5 minuti è accettabile superiore no va conteggiato e un tempo di intervento inferiore ai 3 giorni è accettabile superiore no va conteggiato e allora poi come indicatore definiscono la percentuale degli interventi in cui si sia superato il valore accettabile quindi ciò che succede sotto soglia non lo vado neppure a vedere ciò che succede sopra soglia lo vado a conteggiare poi di quanto ho sforato se cioè superato 3 giorni ma magari 4, 5 oppure 29 conta sempre solo uno. quindi è un indicatore che è comodo diciamo, conveniente se ci sono molti outliers, se cioè molti casi sfigati eh, ma quelli nascondi perché li nascondi come se fossero cioè, un ritardo lievo, un ritardo forte lo con lo conti nello stesso modo, quindi il grattato forte non ti, non ti pesa tanto, se fosse una media invece quel 29 giorni o 3 mesi certo che ti conta no? ti, ti influenza di molto la media tale. quindi questo lo si fa, questo trucchetto qua di dividere in due gruppi accettabile e non accettabile e conteggiare la percentuale anche quando l'indicatore di partenza non fosse un indicatore ordinale ma anche un indicatore di rapporti o di intervalli dove potrei anche fare una media ma decido di non farla perché probabilmente così conviene di più. Ecco, dal punto di vista dell'utente questo indicatore non avrebbe molto senso. Indicatore definito in questo modo, perché l'utente fa una, due prenotazioni. Quindi, dal punto di vista individuale il fatto che lui è, ha avuto una prestazione sfortunatissima, quindi tardissimo, e, eh, ma è solamente all'1% dei casi, perché nel 99% dei casi non succede questo disguido. Ho capito, però a me è capitato, quindi dal mio punto di vista di stakeholder mi è capitato una volta su due, perché ho fatto due prenotazioni e una delle due è andata male poi il sistema nel suo complesso eh, nel 98 nel, altre 90, ci siano state altre 98 connotazioni che sono andate benissimo a me come stakeholder utente non interessa quindi questo questo tipo di indicatori no, di cui parlavamo prima, che sono indicatori comunque di, eh, di servizio sono più da vedere sempre dal punto di vista dell'erogatore di chi eroga il servizio perché va a vedere sulla statistica dei, dei ritardi mentre invece sul singolo abbiamo giustamente direi definito una media, cioè, questi sono i miei eh, interventi e andiamo a vederli tutti, solo i miei, quindi consideriamo la piccola statistica delle mie riprendazioni, non la grande statistica di tutto lo studio. Va bene? Allora, a livello di KPI ragioniamo essenzialmente in questi modi, il punto di partenza è chiaramente è questo, cioè troviamo lo scopo, cioè quali sono, dicevamo prima, gli elementi che danno maggior valore al tipo di stakeholder che stiamo costruendo. Mentalmente proviamo a spaziare no, tra le varie, tutti i vari KPI possibili e ci accorgiamo che se ne sono alcuni che magari assumono maggiore importanza per questo stakeholder e cerchiamo di formalizzarlo. Proviamo a spaziare anche su qualche cosa di diverso no? rispetto allo studio medico, che direi che ci ha già tenuto fin troppa compagnia. Allora proviamo magari a, a ragionare insieme. L Avete già visto se non sbaglio, no? con qualche esercitazione, oppure non ve mai no, forse no, l'abbiamo permesso. Eh, L'appello precedente quindi magari qualcuno l'ha visto già facendo esercizi di esame ma sì è vero, quest'anno in laboratorio non dovevo andare eh, quindi cominciamo a ragionare su questo così poi vedremo di risolvere insieme le parti un pochino più importanti qui parla di un editore digitale che pianifica la creazione di una piattaforma di self-publishing -pub online attraverso la quale diversi autori possono scrivere dei libri e metterli in vendita attraverso la piattaforma ogni autore Deve essere preventivamente registrato nella piattaforma fornendo i propri dati personali e bancari e un breve curriculum di presentazione. L'autore può creare uno o più libri secondo due modalità diverse, di upload o di editing. Nella modalità upload, l'autore lavora sul proprio PC con strumenti tradizionali, tipo Word, e al lavoro finito può caricare sulla piattaforma il file PDF corrispondente al libro completo. Quindi, modalità 1, io mi creo il mio libro. Quando il libro è finito, mi registro la piattaforma con l'autore, se non sono già registrato, e dico, ok, questo è un nuovo libro, ti do il pdf. Ma questo sistema ha un'altra modalità, che è la modalità online, in cui l'autore compone, modalità di editing, scusate, si chiama qua, in cui l'autore compone il libro direttamente online all'interno della piattaforma, attraverso strumenti di editing basati sul web, tipo un Google Documents, non scrive direttamente lì. La modalità deve essere scelta al momento della creazione del libro. Quindi io qua ho due livelli di.. Prima mi devo registrare come autore, poi una volta che sono autore posso creare più libri. Ogni li, per ogni libro posso scegliere nel momento in cui lo definisco se lavorare in modalità offline oppure in modalità di editing online. Nella modalità upload, ogni nuovo caricamento corrisponde a una nuova versione del libro. Perché magari carico un PDF, poi correggo delle cose, allora lo ricarico e questa sarà la versione 2, la versione 3 e così via, dello stesso libro, non creo un libro di nuovo ogni volta un po' come fosse la nuova edizione. In modalità editing invece le versioni sono generate automaticamente e corrispondono alla data di modifica. cioè Ogni volta che vado lì e modifico qualcosa, automaticamente sto creando una versione nuova. Eh, non c'è proprio l'azione esplicita adesso ti carico la nuova revisione. La nuova revisione è quella del, di ieri alla data tra dei pari. In ogni momento, quindi, l'autore può tornare a una delle versioni precedenti. Va bene. E questa è la parte di scrittura. Al termine della scrittura del libro l'autore ne richiede la pubblicazione. Quindi a un certo punto l'autore può dire, io sono soddisfatto così, lo voglio pubblicare. Finora è rimasto privato, no? Non è ancora andato al pubblico. La pubblicazione quindi è su richiesta dell'autore e deve essere approvata da un gruppo di almeno tre revisori. Cioè Non è che puoi pubblicare qualunque scemenza. tu dici lo voglio pubblicare e hai dei revisori che ti dicono sì, fai pure, oppure Mh, fa schifo, Oppure, sì, sarebbe bello, ma magari modifica, però ci sono questi errori per oggi questo. Chi sono questi revisori? I revisori sono scelti dal sistema, estraendo sorte tra gli altri autori registrati. Quindi, è una piattaforma tra pari. Altri autori che hanno già pubblicato dei libri possono fungere, possono essere scelti a caso, dal sistema, eh, per rivedere il tuo libro. Con dei criteri che qua non, è, non vengono approfonditi purché l'unico vincolo è che questi abbiano pubblicato almeno due libri, cioè non vado a prendere il mio cugino che si è appena registrato, dico registratevi tutti, tutti i cugini, così magari uno di voi viene scelto come revisore. No? Devono aver comunque almeno pubblicato due libri, quindi a loro volta essere eh, passati da questo giudizio di revisione da parte degli altri. E poi c'è l'analisi la dell'esito di questa revisione. Se i tre revisori concordano sulla qualità del libro, esso viene posto in vendita al prezzo definito dall'autore. Boh, se due su tre dicono sì va bene, lo pubblica, viene pubblicato automaticamente. Se due su tre concordano, quindi due dicono sì e uno no, allora vengono coinvolti ulteriori due revisori. Cioè, visto che non c'è un consenso pieno, anziché fare la revisione tra tre, la facciamo tra cinque. Quindi quei tre ce l'ho già, ne prendo altri due e la pubblicazione viene ammessa se almeno 4 su 5 sono concordi. Che è un altro modo di dire che i due nuovi devono dire entrambi sì. Altrimenti... In tutti gli altri casi la pubblicazione viene respinta. E cosa vuol dire respinta? Che l'autore potrà, dovrà, continuare a lavorare sul proprio libro, facendo quindi revisioni nuove, risolvendo i problemi che i revisori avranno segnalato in un commento testuale. Perché non è che basta dire no, no perché, devi spiegarmi perché non va bene. No? E quindi c'è tutto questo processo che si può ripetere. Una volta che un libro è pubblicato, esso è liberamente acquistabile dai clienti del sito, Vabbè, ovviamente, pubblicato passato alla revisione, chiunque può comprare che può essere scaricabile sotto forma di pdf o di ebook e i proventi vengono versati trimestralmente agli autori che tratta una quota del 15% per l'editore ma questa è la parte più facile no? una volta che ci sono è semplicemente una parte di, di, di marketing di, di, marketing, di, di vendita mm. di e-commerce Allora in questo appello venivano chieste quattro cose, ma noi proviamo a fare tutte e sei Il diagramma delle classi che c'è sempre in tutti gli appelli Il modello di processo che c'è sempre in tutti gli appelli Poi in questo caso veniva richiesta la descrizione del caso d'uso relativo all'approvazione da parte di un revisore Descrizione del caso d'uso significa la narrativa quindi con il main success scenario, le estensioni, il primary actor, eccetera, eccetera. non è richiesto il diagramma dei casi d'uso, se fosse richiesto ci sarebbe una frasetta diversa da questa che è, si disegna si, eh, è il punto so, 3, eh, il diagramma dei casi d'uso a livello di user goal relativo allo scenario descritto. Quindi normalmente in ogni appello vi chiediamo o il diagramma dei casi d'uso, di tutti i casi d'uso a livello di user goal complessivi, oppure la descrizione di uno dei casi d'uso, dei casi ne diamo già nome noi come cioè, sottinteso che quel caso d'uso lì esiste e non vi chiediamo di fare il diagramma, o l'una o l'altra cosa. E poi il punto 4 è eh, in questo caso i 3 KPI più significativi relativi al funzionamento della procedura dal punto di vista dell'autore quindi relativi, e qui non posso mettere il nome del processo perché non so che processi farete voi eh? quindi il processo descritto dal sistema dal punto di vista dell'autore, quindi vi, dia, vi diamo lo stakeholder da cui mettervi per poter descrivere KPI l'altra domanda possibile, che di solito è in alternativa rispetto a quelle KPI, quindi c'è KPI oppure c'è l'altra, è quella della creazione di mock-up dell'interfaccia per un, un singolo caso, allora normalmente il caso, la descrizione del caso d'uso e il, la domanda sui mock-up la, la mettiamo solamente quando c'è la descrizione del caso d'uso perché il mock-up deve avere a fianco no, uno, uno scenario per poter essere definito quindi non ci sarà mai però là, sono combinazioni l'unico vincolo che c'è tra questo tipo di domande le prime due ci sono sempre Cas eh, il modello concettuale e il modello di processo lo proviamo sempre, anche perché senza questi il resto no, no, non, non ha senso no? non riusciamo a costruire allora proviamo a spendere 5 minuti per poco ci rimane adesso a cominciare magari a ragionare sul modello concettuale di questo esercizio allora ci sono alcuni concetti relativamente semplici facciamo un diagramma delle classi Abbiamo l'autore, abbiamo il libro. L'editore digitale è il contesto in cui lavoriamo, quindi non va rappresentato esplicitamente. Quindi una classe autore, di sicuro, e la classe libro. Poi andiamo a raffinare. All'autore crea un libro o più libri, l'autore registrato nella piattaforma definisce una serie di libri, ciascun oggetto libro in realtà può, ha una sua vita abbastanza travagliata perché devo caricarne una o più revisioni, deve essere sottoposto a, a controllo da parte degli altri autori e così via, però è sempre quello. Quindi io vedo una relazione, diciamo, crea tra autore e libro. Il libro ha delle informazioni che non cambiano mai, che sono il titolo, l'autore stesso, e poi ha il contenuto che invece evolve. No? se il contenuto è in pdf, questo pdf ha tante versioni diverse se il contenuto è online sarà una stringa che viene aggiornata attraverso le varie versioni quindi ci sono alcuni dati del libro tipo il titolo tipo penso, il genere tipo lo dice dopo il prezzo. Nel testo lo dice molto più avanti, però dice a un certo punto verrà messo in vendita al prezzo definito dall'autore. Allora, quel prezzo è il prezzo del libro. Poi, come descrivo il contenuto? Il contenuto lo devo descrivere in modi diversi a seconda che il libro sia un libro che l'autore ha scelto di eh, produrre online oppure che l'autore abbia scelto di produrre eh, offline quindi per far questo ma, magari il costrutto più comodo potrebbe essere quello di usare due sottoclassi che sono il libro offline e il libro online modalità online che siano sottoclassi di libro L'oggetto è sempre lo stesso, ma ha due forme leggermente diverse, si differenzia per qualche dettaglio, e i dettagli li vado a mettere nelle rispettive sottoclassi. E in realtà il vero dettaglio è la forma eh, che assumono le varie revisioni. Per cui un libro online è composto di una serie di revisioni in pdf dove ho chiaramente un file in pdf che è un file caricato mentre in modalità online ho le varie versioni che contengono ciascuno il testo diciamo genericamente una classe text, e c'è in entrambi i casi una relazione uno a molti tra questi. Il libro online, se un libro online viene creata una revisione, vengono create più revisioni, quindi la molteplicità qua è sempre 1-molti. E se è online, chiamiamola versione anziché revisione, mi sembra che il testo dica così, sempre di tipo 1-molti. Ah, ovviamente l'altra cosa che è la data. Della versione e anche della revisione. No, questa è l'unica differenza nei due libri, la modalità con cui vengono create e modificate le singole, le singole passaggi precedenti alla pubblicazione. Fatemi salvare. quello che succede al libro, ma qui. qui ho tutto ciò che mi serve per creare un nuovo libro e crearne le varie versioni, ciò che manca sono le informazioni relative alla fase di revisione, quindi di questo libro chi sono i revisori, che giudizio hanno dato, perché poi sulla base del giudizio io so se il libro è in vendita oppure no, potrà essere messo in vendita oppure no. continuiamo giovedì